Eccoci qua, è da un po' che non ci vediamo. Che sta di Davide, sono... È da pochi giorni in realtà che non ci vediamo. Però tutta la farina di semola continuo a gesticolare sono troppo espansiva una ricetta semplice ravioli ricotta e spinaci quindi un classicone della primavera fatto con eh, pochi ingredienti ingredienti che si trovano comunemente in qualsiasi supermercato anche nei più piccoli e la preparazione tranquilli perché non è difficile ci vorrà un po' di pazienza ma tanto siamo a casa e ovviamente sono il triplo più buoni rispetto a quelli che si comprano io la ricetta della pasta fresca l'avevo già pubblicata sia su TikTok che su Instagram però non mi sembrava giusto trascurare youtube e quindi la prepariamo comunque assieme sono 300 grammi di farina di tipo 0 e 100 grammi di farina di semola di grano duro questa qua è un po' più giallina mescoliamo 4 uova per dare il colore mh, così siccome i tuorli d'uovo delle, delle uova delle mie galline non sono particolarmente gialli io per dare quel colore più giallino da pasta all'uovo Metto anche un pizzico di curcuma, so benissimo che questa qua non sarebbe la ricetta originale, ci mancherebbe. C'è già la farina di, la semola di grano duro che non è prevista dalla ricetta emiliana. E poi c'è anche la curcuma e quindi potrebbe spaventare tranquilli perché non si sentirà e il risultato, anche proprio il colore della pasta, sarà molto più invitante. Pizzico di sale, goccino d'olio e io aggiungo già un goccino di acqua, che so che mi servirà perché in realtà servirebbero uova grandi, io purtroppo ho delle uova medie. Ecco, vedete che si è formata già una bella pastella più densa. Perfetto, adesso è ora di usare le mani. Cominciamo innanzitutto ad inglobare ancora più farina. Quando si fa la pasta dobbiamo cantare un po', eh, perché la pasta sente proprio l'amore. Guardate che bel colore, cioè ragazzi, è molto più invitante così. Seguite questo consiglio della curcuma. Per cantare una serenata Comincia a prendere la forma amici Ci allunga un po' poi si porta dentro Liscia morbida al punto giusto non appiccica pellicola la facciamo riposare e nel frattempo ripieno e visto che non la faccio riposare troppo io la lascio così a temperatura ambiente molto bene qua nel lavandino ho gli spinaci che in realtà ho già pulito se eh, utilizzate quelli surgelati io vi consiglio di mh, insomma stare sui 6, mh, 6 50 sì perché poi comunque dentro hanno già una buona parte di acqua ho tolto appunto le parti più questi qua i gambi io li cuocio sempre in queste padelle abbastanza ampie perché cuociono in modo molto molto più omogeneo, non li scolo troppo perché mi servirà una piccola parte di acqua per farli cuocere. Adesso li facciamo cuocere col coperchio, ovviamente il volume calerà, fiamma medio alta. Uno scalogno e l'ho tritto abbastanza finemente, potreste anche usare la cipolla, magari dategli ogni tanto una mescolatina in modo che la cottura sia omogenea e si cuociano bene anche quelli in superficie ecco qua adesso li scoliamo immediatamente li facciamo raffreddare per mantenere il colore bello verde così Ora strizziamoli bene Faccio rosolare lo scalogno Nella stessa padella che ho usato Almeno così non ne sporchiamo altre Con un po' di burro così Nel frattempo che va lo scalogno piano piano Prendiamo gli spinaci E con il coltello li cominciamo a tritare Volendo potreste tritarli anche con un mixer Ma secondo me il risultato non viene bene Perfetto Adesso insaporiamoli per circa due minuti Un po' di sale Cominciamo quindi ad assemblare il ripieno, quindi spinach, formaggio grana che con gli spinaci è proprio la vita, ricotta da caldo, cioè quando insomma, gli spinaci sono ancora caldi perché così almeno si amalgama molto meglio. Volendo potreste anche usare le mani, tanto sono pulite e potete togliere, insomma disfare i grumi di ricotta. Rompiamo un uovo. Gira anche la ciotola e eh, ma mi aiuta di, ad amalgamare meglio? Eh? Assaggiamo. Strepitoso! Vi rendete conto che abbiamo già fatto il ripieno, adesso cosa dovremo fare? Stendere la pasta e poi assemblarli. Ho tagliato a pezzi, anche questo pezzo qua, non trascuriamolo. La pasta semola di grano duro per la stesura importante perché. Da un risultato completamente diverso rispetto alla farina di grano tenero Adesso cominciamo a stenderla come al solito Io uso la sfogliatrice quella elettrica Parto da zero Cioè dalla da, misura più più larga ovviamente Arrivo a quella più sottile quando faccio i ravioli Prendo un pennello e comincio a rimuovere la semola in eccesso prendo la pasta la ripiego in questo modo e mi serve cioè arrivo proprio all'altra estremità mi serve per capire questo passaggio qual è il punto in cui io dovrò terminare il ripieno nel senso che qua metterò tutti i mucchietti di ripieno no e qua ho il segno infatti dopo bagnando la pasta così non troppo e eh, mi raccomando L'acqua riuscirò a capire quale sarà il punto in cui io dovrò mettere il ripieno e quale invece no, perché questo qua mi servirà per la copertura. Se avete paura che la pasta si secchi, a parte che c'è un po' d'acqua e quindi questo aiuta già a non farla seccare, ma vi consiglio allora di fare magari una sfoglia alla volta, di stendere proprio una sfoglia alla volta. Prendo il ripieno che per praticità ho messo in una sacca à poche, ma volendo potreste anche disporlo sulla pasta con un cucchiaio. Insomma, siete un po' abbondanti, perché i ravioli sono buoni ricchi, secondo me. Comincio a coprire la pasta con il ripieno. Faccio la procedura dell'aria. Quindi, prima a schiacciare la parte interna, così almeno spingiamo l'aria verso l'esterno. Poi comincio a... Ad andare attorno insomma al ripieno e poi porto l'aria proprio verso l'esterno vi faccio vedere ancora da vicino innanzitutto ripasso con un goccio d'acqua perché ho fatto fatica a chiudere questi qua e quindi ho detto quasi quasi ripasso con ancora un po d'acqua poca stendo di nuovo il lenzuolo come ho fatto prima quindi prendo la mia pasta adesso io non so se riesco a farlo con una mano però sì dai così vi faccio vedere bene chiudo così prima faccio un po' il, il giro attorno al ripieno e poi porto l'aria all'esterno vedete attorno guardate che sembra complicato ma una volta che ne fate due o tre poi prendete il via come quando cominciate ad andare in bici no? all'inizio è difficilissimo e poi non ci pensate neanche più con la rotella o così dentata o liscia è indifferente Dopo dipende un po' da voi, se volete un bordo preciso allora dovete fare un po' di scarto ma poi volendo questa pasta io ad esempio la uso per accompagnare quelle zuppe un po' rustiche e siete a posto, no? cioè non è che la dovete buttare. Guardate che belli, questi qua sono i primi. L'importante per non farli attaccare è metterli su un bel tagliere con un po' di semola di grano duro. Non devono... Essere sormontati. Consiglio: se volete eh, così conservarli a temperatura ambiente, dovete cucinarli entro al massimo due ore. Se invece li volete conservare in frigo al massimo due giorni però sempre carta forno magari ehm, e semola di grano duro per evitare che il ripieno si incolli. Se invece eh, passano questi due giorni in freezer da crudi vedrete che non si rompono perché poi ehm, li dovete ehm, praticamente cuocere da congelati in pentola in acqua bollente salata. Ci sono due sughi secondo me perfetti per accompagnare questi ravioli o burro e salvia oppure pomodorini e basilico. Io ho scelto questi perché appunto siamo anche nella bella stagione, adesso vogliamo qualcosa di più fresco e leggero. Quindi scalogno, ma va benissimo anche la cipolla o anche lo spicchio d'aglio, lo facciamo rosolare piano piano con un goccino di olio extravergine. Ho preso dei pomodorini datterini, li ho tagliati in metà con il coltello a sega, che così almeno non fate troppa pressione sulla, sul pomodoro. Li aggiungiamo, basteranno tipo 6-7 minuti. Grosso nell'acqua. Serviranno 3 minuti circa un di acqua di cottura. I pomodori non devono proprio spappolarsi, eh, devono molto intenerirsi ma rimanere interi. Ancora un goccino di olio extravergine. C'è un profumo, veramente, mamma mia! Lo spezzettiamo con le mani. La fiamma è spenta. Bene, io assaggerei eh. belli cremosi una bella salsina. un gusto semplice bisogna dire la verità un gusto semplice ma non è non bisogna sminuirlo il gusto semplice il gusto semplice un gusto semplice sa proprio di casa di cose Fatte a mano, di, di tanto amore, buonissimi, cioè ravioli, ricotta e spinaci fatti bene. Ecco la ricetta. Se provate a fare queste ricette, mi raccomando, taggatemi o su Instagram o su Facebook eh, perché così almeno riesco a vedere se queste ricette funzionano, se vi attirano. no È un po' la prova del 9 per capire se, se le proposte che, che faccio, insomma, piacciono. Volevo dire una cosa prima di finire questo video. Oggi, se guardate questo video il 20 aprile, fa gli anni una persona che conoscete bene Mi vengono i brividi perché è una persona che io amo ma che non vedo da due mesi e mezzo E questa persona è la nonna Lina e... <ride> è molto dura, non la vedo da due mesi e mezzo Insomma, non... Mi commuovo perché insomma è molto toccante, questa cosa ferisce tanto Non mi era mai successo di non vederla per due mesi e mezzo e purtroppo stiamo vivendo così non vediamo le persone che amiamo per veramente troppo tempo e insomma siamo tutti un po' più fragili in ogni caso io volevo dirvi che se vi fa piacere eh, lasciarli qua un, un pensiero qua sotto nei commenti io in ogni caso in qualche modo glielo farò avere perché lei adesso sta, sta vivendo insomma con i miei cugini, con i miei zii e quindi in qualche modo io farò passare questi bei pensieri che poi li lasciate le lasciate scusatemi e, e niente, li mandiamo, dai, eh, si sentirà, si sentirà così anche, mm, eh, cioè, vi ringrazierà sicuramente, non so come andare avanti con questo discorso, mi, uh, mi prende troppo. Mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti per rimanere sempre aggiornati eh, sui nuovi video, attivate anche la campanella a fianco e poi c'è come sempre il collegamento per il blog. La ricetta scritta E adesso mi mangio ancora un po' di raviolo Perché quando finisco questi video Io me ne vado così Mangiando e andandomene fuori dalla cucina Fate i bravi mi raccomando Ci vediamo presto Sempre con la bocca piena io veramente Il galateo